di fa, dico testuale, lo ripeto perché è di una gravità inaudita la cosa che ha detto, cioè che eh, avrebbe fatto dimettere il consigliere Cribbio con le buone o con le cattive, eh, io trovo che questo sia, sia inaccettabile. Così come è inaccettabile, la replica che ha avuto lo ricordava, lo ricordava prima la frase che ha detto rispetto ai soldi che eh, diciamo, vengono spesi per ricordare lo sermino della Shoah, ma io credo guardate, che la cosa più grave sia stata dal punto di vista dell'istituzione e eh, eh, da un livello che non va mai superato, e eh, io su questo lo sapete sono assolutamente rigoroso, un livello che non va mai superato nelle istituzioni in cui nessuno si può permettere di dire a qualcun altro e minacciare qualcun altro eh, dicendo che lo avrebbe fatto dimettere con le buone o le cattive. A me dispiace anche, purtroppo, che il consigliere Parise sia uscito e che non ascolti questo dibattito, penso che sarebbe potuto essere interessante, invece ci ha deliziato con un'altra lezioncina di storia, come ha fatto lo scorso anno, pensando che magari noi non siamo avvezzi allo studio dei libri della storia, o almeno non tanto quanto lui, se no non sentirebbe l'esigenza di farci lezioncine un giovedì sì, un giovedì no, e che invece abbia deciso di uscire. Io spero che anche lui voti, perché noi saremmo stati pronti a, a votare eventualmente una mozione di censura, come il nostro partito ha dimostrato in Consiglio provinciale. Grazie. Grazie Presidente, Ma io francamente sono un po' stufo di questo continuo, eh, questo continuo gioco su questo tema che ormai dura non so da quanto tempo, che uno dice una frase infelice, l'altro risponde, uno si dimette, l'altro si deve dimettere. La consigliera eh, Caputosti, che eh, non appartiene neanche al mio schieramento, qui è intervenuta in zona 9 non come consigliera provinciale, ma come cittadina. Ha espresso il, la sua opinione opinabile, ha perso la sua uh, opinione e, in quanto tale, opinabile e che va, può essere benissimo contestata, l'ha fatta in maniera accesa, con modalità e. Ed... Presidente, può, può garantire l'ordine pubblico mentre parlo? Noi, sento... riconosco di aver esagerato. Quanto meno, quanto meno che non ci sia questo, questo rumore di fondo, se no mi tocca fare una mozione di sfiducia nei confronti di Tucci. La voto, per cui ritengo che, eh, che intervenuta come cittadina, se noi dovessimo giudicare gli interventi anche vivaci veementi, fuori luogo, e maleducati, e minacciosi, che ci sono stati diverse volte da quando è, incominciato, da quando è cominciato questo consiglio e non usciremo più. Io trovo assolutamente il rituale che noi come consiglio di zona chiediamo la dimissione a una, a una, a una consigliera di un altro ente per una frase espressa come cittadina, come intervento del pubblico, perché lei risente qua in zona, come intervento del pubblico qua in zona. Mi sembra francamente possiamo tranquillamente condannare... Io sono nel condannare e condanno fortemente l'atteggiamento che ha avuto. Presidente, però deve garantire quel silenzio, perché lei posso sempre alzare la voce. Lasciamo terminare il consigliere Illuso. Se posso finire? Ripeto, ripeto, noi dobbiamo, e questo è il mio. io personalmente e anche tutto il mio gruppo chiaramente condanna fortemente i termini e la modalità in cui si è espresso, però è intervenuta nello spazio riservato agli interventi del pubblico, in quanto ripeto, come cittadina di zona 9. Sicuramente è intervenuta in maniera sbraccata, assolutamente da condannare, con dei termini e dei modi che a me non sono piaciuti per nulla. Ciò non toglie che, francamente, se ogni volta che ognuno si esprime male o che lo fa in maniera inappropriata da cittadino bisogna chiedere le dimissioni o bisogna fare, mi sembra francamente, assolutamente fuori luogo. E credo che fare votare, votare una mozione. Di questo genere non fa nient'altro che fomentare della nuova polemica su questo tema dove non ne usciamo più, poi dopo avremo la risposta della consigliera. Poi avremo... cioè, secondo me, voglio dire, eh, il tema è morto, dal mio punto di vista, è morto lì. E continuare a sollevare con tutti i problemi della zona che abbiamo ancora, ancora questo problema lo trovo francamente una discussione stucchevole di cui spero veramente non ne abbiamo più bisogno, ripeto, forte condanna nei confronti di atteggiamento della consigliera, ma assolutamente inappropriata la richiesta di dimissioni, assolutamente la trovo fuori luogo, assolutamente neanche da paragonare rispetto all'atteggiamento del consigliere Cribbio, che sono due partite totalmente diverse, uno scherza sulla morte di persone e l'altro usa del termine appropriato, uno scherza, scherza, in una, un conto è minacciare all'interno di un discorso concitato, non ha fatto certo una minaccia di morte un conto è scherzare sulla morte avvenuta di persone, parliamo di cose totalmente differenti per cui anche solo paragonarlo mi sembra del tutto inopportuno, grazie grazie, allora prima di dare la parola al capogruppo Viganò mi incuriosisce sempre molto questo modo diversificato di giudicare i vari atteggiamenti e soprattutto questa sottolineatura poc'anzi fatta dal consigliere Illuzzi del fatto che la signora eh, Capotosti parlasse come semplice cittadina. Allora noi abbiamo passato diciamo passiamo abbastanza tempo alla riunione di Capigruppo, ma anche in questa seduta di consiglio a ricordare a ciascuno di noi che quando uno interviene e ha un ruolo istituzionale, sia esso consigliere di zona, consigliere comunale o consigliere provinciale piuttosto che altro, parlamentare e consigliere regionale ha sempre quel ruolo, veste sempre quel ruolo al di là dei luoghi in cui interviene. Allora, La signora Capotosti che è intervenuta qui come cittadina rappresenta comunque un'istituzione che, che se ne voglia dire, anzi mi permetto di dire ne rappresenta due perché è consigliere eh, provinciale e contemporaneamente è capogruppo in consiglio di zona 2. Allora, che lei si permetta di venire in quest'Aula e eh, minacciare, perché questo è stato, perché nel momento in cui io vengo da lei o da chiunque altro consigliere a dire ehm, o fai così oppure con le buone o con le cattive cerchiamo di ottenere l'esito sperato, risulta comunque una minaccia. Il fatto che nonostante i reiterati, e vi lo ricorderete, tentativi di eh, portarla così al silenzio nel momento in cui interveniva il consigliere Cribio e intervenivano altri consiglieri, lei si è permessa più volte da cittadina. Ma ripeto, non si può dis distinguere eh, il ruolo di intervenire e dire che non sapeva se sarebbe riuscita a smetterla di parlare perché, eh, sapete, io sono fatta così. Cioè, sono frasi che non stanno né in cielo né in terra. Quindi. Io ho, sottoscritto, io ho sottoscritto e quindi voterò la mozione di censura, la richiesta di scuse formali perché mi piacerebbe vedere una lettera dove lei si scusa dell'atteggiamento avuto all'interno di quest'Aula. Peraltro atteggiamento avuto, come ben diceva la Vicepresidente, solo lei, perché gli altri cittadini che, molto, che legittimamente sono intervenuti hanno mantenuto assolutamente un tono molto pac pacato e rispettoso eh, dell'Aula. Chiedere poi eh, le dimissioni dal um, Consiglio Provinciale dopo le frasi che sono state pronunciate non, uh, non, non credo sia, uh, sia qualcosa di eccessivo. Sicuramente una mozione di, di censura e le, e le scuse all'interno di quest'Aula sono assolutamente dovute. Capogruppo Viganò. Ma sì, io eh, volevo dire... Io sono d'accordo, ho sottoscritto, il mio gruppo ha sottoscritto questa mozione eh, e ne siamo convinti, cioè noi eh, siamo convinti che questa mozione sia giusta per le parole che ha detto adesso anche la Presidente Guccioni. Faccio una riflessione che è personale ma credo che possa coinvolgere anche molti di noi. Tutto quello che è successo, secondo me, tutta questa vicenda è molto triste ed è frutto di un modo di fare politica che ormai da parecchi anni è entrato nel nostro modo di essere, sia nei consigli di zona, quindi sia nel primo anello di congiunzione eh, tra la politica e i cittadini e poi via via a livello più alto, è frutto di una politica, eh, di un modo di fare politica urlato, di un modo di fare politica volgare ed è frutto anche, eh, nella fattispecie, di una eh, mancanza, eh, se volete, se mi concedete, eh, di conoscenza della storia, no? per cui ognuno si sente autorizzato a dire quello che più dice, che più ritiene opportuno. Sicuramente eh, il capogruppo Cribbio ha usato delle frasi infelici, Sicuramente su quella vicenda non ha una conoscenza adeguata della storia, se no probabilmente certe cose non l'avrebbe dette, ma sicuramente eh, si è pentito probabilmente un attimo dopo aver scritto quelle frasi. Eh, nelle foibe eh, lascio, lascio a voi, cioè lascio a ognuno di noi l'interpretazione di quell'avvenimento storico. Oltre a come, si è stato detto, come è stato detto, eh, ci fu della polizia etnica eh, da parte del, del regime jugoslavo e da parte soprattutto di una parte eh, di quella Repubblica Jugoslava, cioè da parte per esempio eh, dei croati che da sempre usano e lo hanno anche eh, evidenziato durante la guerra serbo-jugoslava come nella loro storia c'è questa concezione di regolare determinati conti attraverso la pulizia etnica, ecco io credo, qui è stato detto sono morti dei cittadini innocenti, sono morti i fascisti, i regolamenti di conti con i fascisti, durante le foibe furono centinaia, migliaia di comunisti che morirono, no? per cui voglio dire non si può, quindi torniamo alla alla storia, io credo che molte delle cose che si dicono vengono dette a sproposito in ogni ambito, perché non si conosce bene la storia, però oggi sembra che la storia eh, per come venga letto, per come sia, non interessa a nessuno, cioè ognuno si sente autorizzato a dire quello che gli viene in mente, ecco io credo… A me dispiace sinceramente che il capogruppo Cribio abbia dato le dimissioni, abbia dovuto dare le dimissioni, perché credo che comunque eh, sia stata così, una decisione sì sua ma anche del suo partito, che ha voluto comunque porre rimedio a delle frasi infelici che lui ha detto. Eh, ripeto, io spero e l'ho anche detto a Leo, gliel'ho detto personalmente e anche per telefono spero che questa esperienza lo aiuti a crescere sia politicamente che come persona dopodiché credo che rispetto alla mozione che è stata presentata qui questa sera non ci siano, eh, non ci siano eh, termini per non doverla votare perché io credo che come abbia, ha detto la Presidente un attimo fa quella persona è venuta qui come cittadina ma rappresentante di un'istituzione pubblica e abbia detto determinate cose che sono gravissime. Cribio non mi risulta che abbia minacciato nessuno, però lui ha dato le dimissioni, lui ha dato le dimissioni e lei è ancora al suo posto. Io credo che, di credo che persone di questo genere non siano degne di stare e di sedere in un'istituzione. Eh, per cui noi come gruppo e io personalmente ho sottoscritto e sostengo fortemente questa mozione dopodiché di frasi a sproposito a proposito di quello che ha detto Cribbio ne sono state dette anche in quest'Aula molte e parecchie eh, voglio per esempio ricordare, anzi non lo ricordo perché non è presente ma gli insulti che sono stati rivolti a determinati consiglieri o consigliere stiamo ben attenti perché poi ogni cosa che si dice eh, io ti querelo eh, io ti denuncio eh, tu devi dare le dimissioni allora quando si, eh, si rivolgono certe frasi eh, anche a persone singole si insultano persone singole come sono state insultate più volte dentro qui eh, meritano allora anche queste le dimissioni, ma allora dimettiamoci tutti perché a turno tutti abbiamo esagerato, no? io ho dato una volta del fascista a The News Day, lui avrebbe potuto chiedere le mie dimissioni, no, io ho detto, ho detto una sciocchezza, mi sono scusato, lui ha accettato le mie scuse, lui ha accettato le mie scuse, dopodiché umanamente... La mia solidarietà al capogruppo Cribio è completa perché secondo me non doveva dimettersi, alla Capotosti Grazie. deve dimettersi perché è quello che ha detto è indegno di una persona che siede nelle istituzioni e che rappresenta l'istituzione, Grazie. Presidente Tucci. Grazie, intanto saluto il compagno Leonardo Cribio, ex capogruppo del Partito della Rifondazione Comunista, che è qua tra. Che è arrivato tra di noi, no, eh, intanto vabbè, diciamo mi dispiace ma che Parise sia fuori. Ma vuol dire che la strumentalizzazione di questo argomento e di quanto è accaduto non solo è stata utilizzata nella seduta eh, del 13 di, di febbraio, ma continua e quindi anche il suo intervento dimostra quanto non sia reale quello che ha dichiarato qua in quest'aula poco fa, ma al di là di questo, intanto, sarebbe bene che e forse qua sarebbe utile riprendere un po' i fili della storia perché eh, quest, il paese, il mondo, si è liberato ed è stato liberato grazie al tributo che i comunisti, e non solo i comunisti, i democristiani e i cittadini semplici hanno pagato per liberare il mondo e il nostro Paese. Quindi cerchiamo di non mettere nessuno sullo stesso piano perché il revisionismo storico noi non lo accettiamo. Detto questo, per quanto riguarda anche la questione sulle foibe, possiamo anche aprire un dibattito e eh, confrontarci, ma anche qui bisogna partire da, da quello che è la storia. Sarebbe utile ricordare anche che quando Mussolini mandò, eh, beh, voglio dire lì vennero negati addirittura i cognomi vennero cancellati quindi voglio dire quando si vuole parlare di storia si vogliono raccontare eh, i vari passaggi storici lo si faccia con cognizione di causa e nel rispetto di quelle che sono state poi eh, i, veri, i veri responsabili di eh, atrocità per cui, altra questione, Beh, la signora Capotosti, oltre che a essere capogruppo in consiglio di zona 2, ma qui non l'ha detto quando è venuta il 13 di, di febbraio, ma nel suo intervento ha dichiarato che lei si è presentata qua in duplice veste, come cittadina e come consigliera provinciale. Allora, quando ci si annuncia in duplice veste, si assumono anche le responsabilità rispetto alle affermazioni che si fanno. Vorrei ricordare anche che lei stessa disse che gli eletti non rappresentano solo se stessi, ma rappresentano i cittadini interi. Allora anche lei forse dovrebbe ricordarsi la stessa cosa. Allora venire qui in questo Consiglio di zona e strumentalizzare quanto è stato approvato in provincia poco poche ore prima è ancora, è ancora più grave, perché oltre alle affermazioni gravissime ha strumentalizzato anche un atto della provincia che non aveva titolo perché nessuno gli aveva detto di venire in questo Consiglio e eh, sostenere quello che là era stato votato, addirittura con un intervento dove ha inserito dei vari passaggi che non erano quelli. Allora quando si, si afferma che il consigliere Cribio deve essere allontanato con le buone o con le cattive, anche in questo caso si, eh, si fa un intervento da istituzione. Quindi la signora, oltre a essere consigliera provinciale, essendo anche consigliere di zona, ha fatto un intervento istituzionale, perché anche lei rappresenta i cittadini e lei l'ha fatto in un'aula istituzionale, che è ancora più grave, ma non solo ha aggravato in quest'aula istituzionale le affermazioni, ma l'altro giorno in provincia, dove, sono, dove è stata sollevata la questione in merito all'atteggiamento che lei ha avuto in quest'aula, cioè, non solo non si è degnata neanche di dire, ma forse ho sbagliato, potrei essermi sbagliata, mi sono confusa, no, ha aggravato la questione dicendo che si spendono tanti soldi per l'olocausto, e su queste robe qui, ma sulle foibe in pratica non si fa, non si fa nulla, allora prendo il tempo di quattro ciocchi allora è evidente che certe affermazioni hanno poi determinato la caduta del numero legale in provincia e quindi la seduta è stata sospesa perché quelle affermazioni che sono andate oltre perché là si parlava di denunciare l'atteggiamento e stigmatizzare quanto qua sostenuto dalla, dalla signora Capotosti Beh, allora vuol dire che si, si sta ribellando anche, e c'è un comunicato dell'Ampi eh, milanese che condanna anche eh, le dichiarazioni della, della Capotosti. Allora, è vero, il, il, il compagno Cribio ha scritto, ha scritto una, una, una parola, una frase infelice, d'accordo, ma... Un conto e poi ad avere un atteggiamento non solo rispettoso verso le istituzioni e verso eh, il proprio partito di appartenenza e quindi ha soffertamente come l'abbiamo sofferto noi come gruppo, come zona, ha, ha dato le dimissioni dal consigliere di zona, ma è evidente che non si può accettare che chi va in giro con il ciondolo, fa i manifesti di campagna elettorale con la croce celtica, si possa permettere di venire in un'aula istituzionale e dare lezioni eh, di vita politica o di come ci si deve comportare politicamente, quando poi si è i primi ad essere arroganti. Non solo mh, per le parole usate, ma anche per le interruzioni in quanto non piacevano alcuni passaggi che venivano ricordati sia nel mio intervento e nei confronti della Presidente quando eh, aveva quell'atteggiamento ancora più arrogante sul fatto di mantenere un comportamento idoneo all'Aula istituzionale ed è brutto anche il fatto che il consigliere Parise quella sera aveva anche dei sorrisi ironici quando para, basta vedere la registrazione, quando parlava la Capotosti e via dicendo o anche l'altro signore. allora Credo che sia e prima ancora aveva fatto delle affermazioni che allora credo che non si può venire qui e dare lezioni senza averne le, le competenze anche perché la storia ha, ha fatto sì che chi ha usato la dittatura l'oppressione è stato sconfitto e quindi non può raccontare una storia diversa da quella che è avvenuta. Allora io credo che la mozione, oltre a chiedere alla provincia le scuse, una lettera e via dicendo, io credo, e qui faccio l'emendamento, credo che sia importante perché poi la stessa cosa si è ripetuta anche in Consiglio di Zona 2 da parte anche con toni diversi, c ho altri 5 minuti del Consigliere Crippa se le va avanti ancora, no? quindi voglio dire, e anche in zona 2 c'è stata una discussione, i toni esatti non, non li conosco, ma ancora su questo argomento, quindi io credo che sia opportuno che oltre alla provincia noi chiediamo con questa mozione che anche in Consiglio di zona 2, si, eh, si attuino le stesse richieste che facciamo nei confronti della consigliera Capotosti in provincia, siano avanzate anche in consiglio di zona 2. E quindi l'emendamento che io propongo e che vada aggiunto dopo l'ultima parola dell'olocausto è invita il consiglio di zona 2 nei cui banchi siede come capogruppo la consigliera Roberta Capotosti a prevedere un provvedimento simile credo che sia il minimo che noi credo che sia il minimo che noi come consiglio di zona possiamo chiedere per per riportare intanto rispetto al consigliere Cribio che almeno ha avuto eh, diciamo che ha dato le dimissioni e quindi eh, gli deve essere riconosciuto l'atto di responsabilità e altra cosa è che si può anche sbagliare si può anche sbagliare nella vita aveva ragione il capogruppo di Ganoa quando diceva prima se dovessimo vedere ogni parola che noi diciamo il rischio è che qua le denunce fioccherebbero addosso a ognuno di noi come delle caramelle e allora, e allora io credo che se le persone vado, prendo il tempo di crippa così quindi quindi voglio dire alla fine io a vera, consigliere Tagliabue per favore stia zitto no? No, no, ma lo guardi, consigliere Tagliabue, che io ho finito. Consigliere Tagliabue, consigliere Tagliabue prego. io ho finito, però se dopo i tre secondi si puntualizza, non mi resta che chiedere il tempo di, cri di cripta. Quindi, no, per favore. Eh, quindi, alla fine, io credo che la nostra, la nostra la, la mozione che questa sera noi votiamo. Ancora, è ancora buona nei confronti della consigliera Capotosti. Noi come partito stiamo anche valutando altre vie, se sarà possibile eh, perseguirle, però è altrettanto vero che la, consigli la consigliera Capotosti qui ha usato quei termini, deve essere allontanato con le buone o con le cattive e questo non può passare. Noi comunisti non facciamo passare questo, come non facciamo passare il revisionismo storico e tutte le altre ambiguità, anche perché i comunisti oggi stanno e dovranno da oggi, nei prossimi giorni, difendere l'Ucraina e altri paesi, dalla, in Ucraina soprattutto, dalla, dalle rivolte fasciste che, che ci sono. Quindi, voglio dire il mondo ha bisogno dei comunisti e che i comunisti sapranno fare la loro parte, grazie grazie, capogruppo la terza oh, beh, mi dispiace che ogni occasione che deve semplicemente guardare la correttezza uh, dei termini usati poi sfoci sempre in uh, discorsi ideologici di là, comunisti e fascisti e io volevo fare solo un'osservazione, no? nel senso come il portiere che dice quando uscite chiudete la porta, quelle sono le chiavi, eh, visto che andiamo a votare qualcosa che riguarda anche una consigliere provinciale, se qualcuno dovesse avere a che fare con la provincia molto probabilmente non dovrebbe poi partecipare al voto, quindi questo lo dico per avere una pulizia del, delle espressioni. Scusate ma eh, non ha niente a che vedere, non si tratta che non potrebbero votare i consigli, i, le persone che hanno rapporti di lavoro con la provincia, ma qui non stiamo parlando mica di rapporti economici o di, o di vantaggi di qualunque tipo, ma di una questione, di una questione assolutamente eh, che non ha niente a che vedere. Mettiamo in votazione… Scusatemi, scusatemi, va interrotta la votazione, eh, la, la capogruppo Melone deve fare le conclusioni e accettare anche, scusi, va annullata la votazione perché deve dire anche se accetta l'emendamento, scusate. Capogruppo Melone eh, Grazie Presidente Allora eh, sull'emendamento sull e eh, sulla, sulla discussione Allora io ringrazio tutti per, per le ricche lezioni di storia che poi sono un po' la storia ad usum, ad usum eh, privato, che ognuno la vede in un modo, la vede in un altro, poi non fa piacere vedere alcuni aspetti della storia, quindi non si raccontano mai. Allora, la, eh, dico solamente questo, non voglio intervenire su, eh, su tutto il resto. Forse sarebbe utile che mh, ci prendessimo l'impegno come Zona 9 ad affrontare questo tema in una sua dimensione storica per vederne tutte le dimensioni. Ma come momento culturale se si vuole fare, ma altrimenti evitiamo di dare lezioni di storia, ci sono due strade, o l'una o l'altra, però non accetto che si vengano a fare lezioni su tutte le volte, su tutti, eh, su tutti i temi che si affrontano. Fra l'altro il problema delle foibe non è un problema che è nato nel 1945, è nato prima degli anni 20, ha visto coinvolti i fascisti i non fascisti eccetera eccetera non voglio dire però su questo su questo non facciamo i distinguo, sono state tutte vittime quelle che sono venute prima e quelle che sono venute dopo quindi nella giornata si, si devono diciamo nella giornata del ricordo si devono ricordare tutte queste vittime Punto. per quanto riguarda la richiesta di um, di emendamento l'accetto e comunque rispetto a quanto è stato detto in Aula la richiesta di dimissione deriva dalle affermazioni aff uh, fatte durante la seduta del Consiglio provinciale. Se si fossero limitate le affermazioni quanto detto all'interno dell'Aula di zona 9 io mi sarei limitata a chiedere la lettera di scusa e uh, la censura. Per questa aggravante che è venuta dall'Aula provinciale mi sono sentita diciamo, in dovere di chiedere anche le dimissioni. Grazie. Grazie capogruppo Melone. Se mi dà l'emendamento del Consigliere del Presidente Tucci, così lo mettiamo agli atti. Consigliere Ferrando. Posso parlare? Grazie. Per dichiarazione di voto. Eh, noi per responsabilità e per, perché ritenevamo comunque seria questa discussione, come potete notare siamo rimasti tutti in aula, abbiamo ascoltato tutti e siamo qui a esporre dunque la nostra posizione già presentata dal collega Illuzzi. Con grande fatica, sì sì, con grande fatica perché non c'è questa pessima abitudine di strumentalizzare, eh, usare a proprio favore mutarci eh, dentro appunto ricostruzioni storiche eh, che non, magari non c'entrano la stessa consigliera Melone ha voluto comunque metterci anche la sua dopo aver detto che non era il caso di farle ricostruzioni storiche l'ha voluta fare per cui mi, mi si deve veramente spiegare questo, questa modalità per cui per tutto questo evidente aggiunta eh, che, eh, elemento politico ulteriore che si vuole dare a questa delibera per la quale noi eh, avremmo anche potuto votare a favore in caso appunto di una scelta per la censura, che si imitasse la censura in quanto comunque bisogna dare il giusto peso alle, alle cose e c'è Diversità tra il comportamento di Cribio e il comportamento della, della Capotosti, peraltro appunto assolutamente censurabile, però evidentemente qui si vuole prendere una rivincita a tutti i costi, come sono stati evidenti dagli interventi di molti dei, dei, dei consiglieri, per cui a questo punto il gruppo del nuovo centrodestra non partecipa al voto. Grazie. Grazie. Brava. Consigliere Tucci. No, solo per, eh, per chiarire eh, sull'intervento del Consigliere La Terza, quindi sull'ordine dei lavori, eh, i dipendenti che, della provincia non sono, eh, non, eh, come si dice, non, non è vero che non possono votare questa mozione. Primo perché non riguarda il lavoro che loro svolgono, secondo perché non, è un, non ha nessun conflitto di interessi con quello che loro svolgono rispetto all'argomento. All Terza cosa, qui si sta parlando di una consigliera del provinciale e del Consiglio di zona 2 che è venuta in quest'Aula facendo un intervento in duplice, veste dove, in duplice veste dove ha usato dei toni e delle minacce nei confronti del consigliere eh, ex consigliere Leonardo Cribio. Punto, quindi non c'è nessun conflitto di interesse, è una mozione questa, non ha nulla a che vedere con le attività del, che lui svolge o la, la consigliera se ne si svolgono. Volevo solo chiarire questo, quindi io credo che i consiglieri, i consiglieri di zona che lavorano in provincia debbano votare regolarmente. Grazie con Presidente anni. Tucci, consigliere Capogruppo Parise. Grazie, una dichiarazione da mettere a verbale. Lì, credo che prima si era già iniziata la votazione, i colleghi avevano già iniziato a votare, la vicepresidente dello Consola ha interrotto la votazione. Chiedo di mettere a verbale se ciò è lecito e previsto dal regolamento e dopodiché farò un'interrogazione sull'annullamento. Grazie Presidente. Mettiamo in votazione la mozione emendata. Siamo in fase di votazione, ricordo che c'è ancora una mozione urgente presentata dal consigliere Agnus Dei. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 25, contrari 1, astenuti 0, approvato. Passiamo all'ultimo punto. Mozione urgente, oggetto: prime valutazioni sul programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016. La parola al primo firmatario, Vincenzo Agnusdei. Grazie Presidente, eh, ringrazio i consiglieri che hanno firmato l'urgenza di questa mozione. Eh, noi tre settimane fa come Movimento 5 Stelle avevamo chiesto, in vista eh, delle valutazioni del programma triennale delle opere pubbliche, di cui c'era stato inviato un file PDF dal eh, Presidente Uccioni, avevamo richiesto eh, una commissione invitando il Direttore Centrale Tecnico Papetti, che io l'anno scorso avevo chiamato per eh, chiarimenti riguardo a, diciamo, alle valutazioni che, che noi diamo. E lui un po', eh, era rimasto un po' perplesso sul fatto che ci vengono chieste queste valutazioni a marzo. Ehm, poi, col, anche con il susseguirsi degli anni, abbiamo visto un po' che queste, non c'è una continuità tra eh, le priorità che diamo noi, non c'è un vero lavoro di, di collaborazione con, eh, con il um, col, col settore. Quindi, quello che, che chiedevamo appunto con questa richiesta che ormai risale a tre settimane fa al presidente della Commissione del Territorio era proprio quello di invitare. Ehm, il, il tecnico il direttore centrale per una commissione prima di partire con i lavori eh, dal, direttore, dal presidente Simino non abbiamo rivuto, ricevuto nessun tipo di ehm, diciamo di informazione al riguardo e ehm, visto che eh, è un inizio di lavori ci chiediamo se non vale la pena eh, rinviare questa commissione questo punto, spostarlo successivamente e eh, invitare, eh, come chiede la mozione, la, um, il presidente il, il direttore centrale di tecnico Massimo, Massimiliano Papetti. Inoltre il problema grosso di questo file PDF che viene inviato è che è un file appunto, PDF, quindi siccome è un grosso file non è possibile fare diciamo, ricerche, fare degli ord ordinamenti, selezionare per... per argomenti per, per per zone quindi la, la mozione chiede anche che eh, il Presidente del Consiglio di zona 9 si adoperi per richiedere ai settori competenti la documentazione in formato di foglio elettronico. Grazie Prima di dare la parola al Presidente Sime faccio una, solo una nota a margine la documentazione l'ho già richiesta non È ancora pervenuta. Presidente Simi. Sì, eh, niente, volevo semplicemente dire tre cose. La prima, in realtà eh, la commissione che doveva essere stasera, che è stata rinviata, già aveva l'ordine del giorno, diciamo così, l'esame, l'inizio dell'esame del, del piano delle opere pubbliche. Chiaramente, la, questo è il primo punto. Due, la commissione ha diversi argomenti da trattare e. Era calendarizzato eh, indipendentemente dalla richiesta del Movimento 5 Stelle la discussione di questo, di questo punto. Cioè, Noi abbiamo tante cose da discutere. Ogni settimana cerchiamo di eh, diciamo, intervallare i vari, i vari argomenti. Prossimamente, prossimamente avremo da trattare anche la questione delle Ferrovie Nord, che avevamo già trattato un anno fa circa, e eh, ho parlato ancora con. I funzionari del, dell'assessorato su queste e così via, Cioè eh, la Commissione ha molti argomenti da trattare e li sta trattando tutti, ritengo che eh, cioè era, era già in programma quello di richiedere un'audizione da parte degli uffici ovviamente, però mi sembra più corretto prima iniziare a esaminare noi gli argomenti, come com sarà lunedì prossimo in programma all'ordine del giorno, l'esame e la discussione tra di noi e poi successivamente invitiamo i funzionari a uh, spiegarci magari chiedendo degli approfondimenti sulle cose che magari non ci sono molto chiare o uh, non abbiamo ancora ben sviluppato. Per cui uh, in realtà uh, quello che viene chiesto nella mozione è esattamente quello che stiamo facendo. Eh, Sull'ordine dei lavori eh, abbiate pazienza, eh, non è che si può correre incontro al, al lavoro della Commissione, esaminiamo lunedì prossimo, cominciamo a esaminare poi sentiremo i funzionari, non capisco perché dobbiamo invertire l'ordine del, del, del lavoro quando mi sembra più corretto, visto che l'abbiamo già fatto anche altre volte… Guardiamo noi dentro nella documentazione, invitiamo i tecnici a raccontarcelo, poi faremo una terza commissione dove prenderemo le nostre decisioni. Per cui ritengo che la, la, la richiesta che viene fatta dal Movimento 5 Stelle non ha senso pratico, perché in realtà... La Commissione sta già lavorando in quel senso e l'obiettivo che abbiamo come Commissione è quello di sviluppare al meglio quelli che sono il piano triennale delle opere pubbliche, dando le priorità della zona, per cui veramente noi dobbiamo capire come la mozione possa incidere in maniera positiva sui lavori. Il Presidente, come avete già sentito, ha già chiesto agli uffici di avere i documenti in formato editabile. E quando arriveranno verranno distribuiti, come è già stato distribuito 15 giorni fa o più forse, il programma in formato PDF. Per cui non, non ritengo che sia utile la mozione al, ai lavori di questo Consiglio. Grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie Presidente. Ma io credo questo, che diciamo, l'indirizzo del destinatario della mozione sia sbagliato. Nel senso che, eh, pare che sarebbe bastato chiedere, chiedergli un timing eh, diverso, c'è la volontà politica di iniziare una discussione in Commissione da parte del Presidente Simi e c'è la volontà anche di coinvolgere i, i funzionari. Quindi mi sembra che su questo si venga incontro al, a, alle richieste che, che fate, che sono fra l'altro legittime. Sul punto diciamo, più specifico che è quello del, di, di avere un formato di, di file un po' più agevole da, da consultare, io sono d'accordo, anzi non sono d'accordo, sono d'accordissimo, ma non è il Presidente Simi che, che lo può fare. Fra l'altro io da indagini che ho fatto, cioè persino i consiglieri comunali hanno il file che arriva a noi, nemmeno loro hanno il... PDF. Quindi se c'è la volontà di fare una mozione che chiede che ci arrivi, tra l'altro se non sbaglio prima Antonella mi diceva che avevamo già votata, si vuole una mozione in cui si chiede di avere i testi, in, i file in formato più consultabile e non in pdf fotografato, c'è la disponibilità da parte nostra di votarla, ma va fatto a, esatto, la presentata Anna Melone. Quindi se vogliamo anche rifarla va bene, perché evidentemente da questo punto di vista il destinatario ci ascolta poco, però in, in sé per sé questa stasera la lascia, non lascia un po' il tempo che trova, è inutile, nel senso che eh, bisogna ridefinirla un po' meglio. Grazie. consigliere Newsday. Sì, grazie. Allora, per rispondere un po'... Allora, eh, in realtà la mozione è urgente... Io l'avevo portata già settimana scorsa ma poi è caduto il numero legale, quindi per rispondere all'osservazione all del Presidente Simi. Poi, sì lo so, appunto per quello, ma eh, ascolti quello che le dico poi. Allora, il problema è questo, cioè io le valutazioni che faccio eh, da portare in commissione le faccio facendo i, i miei conti di quanti soldi vengono spesi, eh, per quali... Eh, per quali Uh, argomenti, quindi il file pdf non me ne faccio niente perché lo guardo, lo, lo fa, faccio 3-4 volte su e giù con, con i miei tastini e, e rimane lì la cosa, questo è il problema, quindi il, il fatto che io non abbia il eh, formato elettronico prima della discussione, prima delle valutazioni sicuramente non, non mi permette di fare delle valutazioni più puntuali, questa è la prima cosa, la seconda cosa è… Eh, chiamare prima i funzionari i, i, i, i tecnici perché non è ancora chiaro che cosa dobbiamo farne di queste cose qui perché tre anni io mi ricordo l'anno scorso Bina che diceva ma che continuità se noi quest'anno facciamo una, una osservazione su un intervento e poi non, non vediamo i risultati o non c'è continuità non c'è uno storico delle richieste che, che, che vengono fatte a cosa serve? Abbiamo fatto la nostra delibera Va a finire nel calderone delle delibere approvate ma è finita lì la cosa, quindi è un, è un problema di metodo, non di contenuti o del fatto che verranno i, i funzionari, i direttori del settore a dire eh, sì questa cosa va bene, questa cosa la spieghiamo meglio perché si mette in discussione proprio la, la metodologia qui e non, e non, so, non, proprio, e non gli argomenti del, dell'elenco che ci, ci è stato dato. Io secondo me la mozione va nella direzione proprio di cambiare la metodologia, quindi la lascio in questo modo. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 7, contrari 17, astenuti 0, respinto. No. Guarda, guarda. Ho una comunicazione velocissima per i capigruppo. No. That's Oh, oh. Cesora, Bias, via. Cesora, oh, via. Posso entrare? Mi Sono solo sì, No, no, no, no, no, no, no, Aspetta, non Ciao. Non